Un caro saluto a tutti voi, amici del MAC, e un caldo abbraccio. Sono Don Giorgio, sacerdote assistente del più bel gruppo MAC di tutta Italia, il MAC di Verona. Esagerato, proprio no, miei cari, venite a constatare di persona se non ci credete sono parroco in un quartiere periferico della città scaligera pensate che il nostro quartiere di nome borgo nuovo è conosciuto come il villaggio bello no sembra di sentirsi a casa e in famiglia siamo nel mese di maggio mese dedicato alla vergine maria e ne approfitto per dirvi due parole e così vivere insieme per un attimo il fioretto Mariano. Maria, la mamma di Gesù, è nostra. Nel cuore di mamma trovano rifugio tutte le preoccupazioni, le confidenze, le speranze tanto sospirate. Per questo Gesù ha voluto regalarci sua madre, conoscendoci bene, sapeva che ci sarebbe stata di grande aiuto. Maria è la madre che educa, insegna, corregge, raccomanda, indirizza, come fa ogni mamma con il proprio figlio. L'insegnamento di Maria, infatti, ci è indispensabile nel nostro itinerario spirituale perché è molto concreto, preciso, senza tanti lunghi discorsi. Una fiducia in Dio convinta e profonda nel proprio cuore. Una costante e perseverante attenzione e vigilanza nel seguire e obbedire quanto Dio suggerisce e propone. Un sincero e immediato affetto verso chi ha bisogno e necessita di un aiuto. Maria, infatti, se da una parte è la donna del Sì a Dio, è anche la sorella primorosa verso la cugina Elisabetta, gli sposi a Cana, gli apostoli confusi nel Cenacolo. Possiamo proprio dirlo. Là dove c'è bisogno, Maria c'è, ci accompagna, ci sorregge. Per questa sua meravigliosa virtù, nella Chiesa è sempre stata considerata un grande ed efficace aiuto, chiamata rifugio e consolatrice, definita stella che indica la meta e compagna di viaggio in favore di chi ha smarrito la strada o arranca nei tratti in salita. Maria, madre della Chiesa, e del popolo dei credenti è la vera patrona dei discepoli di gesù che non si limita ad esaudire le singole richieste o preghiere ma si presenta a tutti noi credenti e fedeli in gesù cristo per mantenere vivi i valori indispensabili della comunione della solidarietà dell'amore autentico come ci ha insegnato il maestro divino Mentre stiamo attendendo il dono dello Spirito Santo nella prossima Pentecoste, a Maria ci rivolgiamo con slancio affettuoso e profonda devozione. Maria, intercedi per noi. Sposa dello Spirito Santo e Madre del nostro Redentore, prega per noi e aiutaci. Ti vogliamo bene. O oh Maria, soccorrici!